Quattro anni fa io e il mio socio decidemmo di buttarci a capofitto nell'impresa di costruire una società sostenibile. Abbiamo comprato una fattoria e cominciato a coltivare. Poi il mio trattore si ruppe, ho pagato per farlo riparare, si ruppe di nuovo e ben presto rimasi senza soldi. Così cominciai a lavorare a dei macchinari a basso costo ma robusti a livello industriale, componibili come Lego, che definivo come il kit di costruzione del villaggio globale. Abbiamo costruito diversi prototipi. A partire dalla pressa per fare mattoni con terra compressa, prototipo 1, poi 2, fino alla versione completa che è in grado di produrre fino a 16 mattoni al minuto. Poi abbiamo costruito un trattore, prototipo 1 con pala e poi semplificato il progetto con il prototipo 2 aggiungendo le guide al motore che è modulare. Poi abbiamo fatto un prototipo di polverizzatore ottimizzato con il prototipo 2 poi un motore generatore che sta in un cubo, prototipo 1 Poi ottimizzato nel prototipo 2 Poi un decespugliatore, una ruspa, un piano di taglio, un microtrattore Foratore a 150 tonnellate di pressione, trapalo a colonna, sega circolare Per costruire questi apparati abbiamo usato principalmente la fiamma ossidrica, il saldatore o anti ilenico la sega circolare troncatrice, il flessibile, il perforatore, il trapalo a colonna ed altri attrezzi portatili. Al momento stiamo usando il trattore per produrre elettricità, sollevare le macchine, posare i tetti, costruire le mangiatoie scavare, arare, scavare nel terreno, piantare gli alberi, sminuzzare il terreno alimentare la pressa ed anche estrarre il miele con attrezzi fai da te abbiamo poi allevato polli, costruito un'incubatrice, poi un secondo prototipo che ci ha fatto diversi pulcini abbiamo allevato capre da latte, papere, oche maialini con l'aiuto di un cane e di un gatto Abbiamo fatto giardinaggio, coltivato lattuga idroponica, diserbato, fatto sciroppo da soia, trapiantato centinaia di alberi, innestato piante ed alberi di noce, innestato peschi ed altre combinazioni. Abbiamo mangiato un sacco di meloni, patate dolci, costruito disidratori solari. In altri ambiti abbiamo costruito un pozzo per l'acqua, abbiamo raccolto l'acqua piovana e l'energia solare, abbiamo cominciato a costruire una stampante 3D, una falciatrice idraulica convertito in un pastatore di cemento ed alimentatore bruciato olio con un atomizzatore pressato migliaia di mattoni, costruito un gasogeno per legna, un'officina costruito tetti a giardino pensile, prodotto biodiesel, costruito con una pompa subacquea, pannelli fotovoltaici, concentratori solari, costruito una serra. Dopo tutto questo il progetto ha cominciato a crescere autonomamente. Adesso il nostro obiettivo è completare il kit di costruzione del villaggio globale. Tutti e 50 i macchinari organizzano una grande squadra ed un budget di 2,4 milioni di dollari per il 2012. Abbiamo ancora molto da fare. Dobbiamo ancora fare i prototipi dei rimanenti 42 macchinari. Sono 50 in totale. Unisciti a noi in questa impresa. Costruiamo una nuova civilizzazione. Join us in this work. Let's build a new civilization.